Ciao ragazzi, eccoci tornati alle mie lezioni, allora oggi torno sull'argomento rettamente tecnico, tecnica, e vado a rispondere a una domanda che mi ha fatto Silvia, che saluto e ringrazio, la quale mi chiede eh, per chi è all'inizio se ci sono gli esercizi indicati eh, per chi come lei ha problemi eh, a suonare con il dito anulare ancora di più col dito mignolo quindi eh, ad esempio faccio una scala problemi quando deve suonare appunto le note con queste due dita allora io personalmente eh, questo problema non l'ho mai ricordo anche quando iniziai a suonare basso Tanti altri ragazzi che eh, conoscevo avevano questo problema, fortunatamente ne avevo altri, tanti altri, però credo sia anche proprio una, credo eh, premessa, credo sia proprio anche questione di, di costituzione, di insomma conformazione, diciamo così, della nostra mano. C'è cioè chi parte magari un pochino avvantaggiato, chi ha le dita un po' più forti, io penso possa dipendere anche da questo. Ovviamente anche chi eh, magari ha le dita un po' più piccole, la mano un po' più stretta, più, eh, non è che non possono migliorare eh, la loro tecnica, non possono arrivare allo stesso livello di chi invece ha una mano larga così le dita grosse così eccetera eccetera basta dedicarci appunto un po di ehm, si sente si sì, prova sa un po di studio eh, qualche minuto in più di studio al giorno e piano piano vedrete che non ci sarà alcuna differenza da suonare il minimo col minimo con l'indice eh, mi sono venuti in mente alcuni esercizi che vi propongo eh, che possono sicuramente eh, diciamo darci una spinta a allenare eh, appunto queste due dita come se eh, avessimo eh, quattro braccia, eh, dobbiamo fare eh, i pesi con le prime due tiriamo su 100 kg con le ultime due teniamo su 20 kg, quindi la mettiamo un attimo da parte queste due lavoriamo sulle ultime due in modo che la cosa si, eh, diciamo, eh, si possa raggiungere lo stesso risultato anche con l'H2 braccia, quindi anche con l'H2 dita diciamo eh, così, ovviamente non si può eh, suonare... Concentra concentrarsi esclusivamente su un dito e gli altri toglierli dalla tastiera assolutamente bisogna tenerli anzi come sempre ben ancorati alla tastiera e, e mai lontano mai fare questo quindi come avevamo visto qualche lezione fa dita più vicine possibili alla tastiera però si può suonare le note eh, ad esempio utilizzando solo anulare meglio. le scale cromatiche insomma sono sempre l'esercizio migliore si può fare anche con scale, arpeggi eccetera però oggi vi faccio vedere visto che tanto si parla di tecnica è inutile in questo caso cercare per forza di fare qualcosa in musicale va benissimo anche le scale cromatiche e un esercizio può essere questo allora, partiamo ad esempio dal Mi sul dodicesimo tasto, quindi la corda di Mi appunto. Salire con il mignolo, cioè praticamente andare nella corda eh, di La, nella corda di Re, nella corda di Sol. E poi con l'anulare vado sull'undicesimo e scendo, faccio la stessa cosa però con l'anulare. Prendendo le altre dita, vedete, vicine comunque alla tastiera, quindi, no scusate, quindi mi muovo sempre di un tasto, altrimenti si può eh, concentrarsi solo su un dito, facciamo il minimo. Oppure, eh, minimo l'anulare però facendo due note per corda, quindi... Oppure cercate di tenere sempre l'avambraccio e il polso più rilassati possibile che questo inizia a essere un esercizio un po' più impegnativo quindi se siete eh, diciamo intesi in tirare eh, fate male se invece andate anche lentamente però rilassate oppure si può fare eh, tre note per corna quindi anulare, anulare. che qui, anch'io che suono da vent'anni, sento un po' di dolorini, quindi mi rilasso e riparto. Vuol dire che ero in tensione. Di eh, dopodiché, quando avete fatto 7-8 anni <ride> di questi esercizi, le luci vanno e vengono, eh, che è successo? Va bene, si fa senza e, quando sentite che iniziate ad avere una certa padronanza anche eh, di queste due dita appunto iniziate a lavorare appunto su scale, arpeggio eccetera eh, facendo attenzione a suonare eh, in modo corretto, con le diteggiature corrette quindi a inserire app appunto anche queste due dita quindi non fare faccio un esempio do l'appeggio di do maggiore non fare questo ma è impensabile suonare con tre dita o con due dita non mi viene è un talmente quattro che non mi viene proprio non mi viene spontaneo di suonare senza il e, mh, ecco una difficoltà magari che ho avuto quando sono passato sul fretless col miniello magari eh, alcune tecniche alcune cose faticavo a farne eh, quindi mi sono messo lì ad esempio i vibrati e facevo più fatica poi piano piano come tutte le cose mi sono allenato mi sono esercitato eh, può essere anche eh, il caso ad esempio del, dei legati appunto farli così con indice e medio può essere più semplice e meno faticoso farli con annullare il medio quindi si può eh, lavorare anche sui legati appunto. quindi dopo e, diciamo l'attacco sulla prima nota e leggo la seconda ci farò una lezione sul legato idee vi vengono in mente, meglio è. Quindi esercizi, prendete spunto, ma create dei vostri, come dico sempre, che è la cosa migliore. Restarci a ore, perché mi vengono in mente, piano piano, mentre faccio la lezione, quindi è che andare di traverso, diciamo così, sul col però mi fermo qui che altrimenti le mie lezioni diventano papiri giganti <ride> e noiose invece voglio continuare a essere seguito da voi che mi seguite eh, vi chiedo solo una gentilezza se mi aiutate il mio piccolo a crescere un pochino magari condividendo qualche lezione che trovate più interessante eh, mi farebbe molto molto piacere perché comunque è bello Uh, a me va benissimo anche farle per 5-6 persone però più siamo ovviamente meglio è quindi se mi fate questa cortesia è l'unica cosa che chiedo eh, a chi mi segue eh, o anche rimandarli al mio sito dove si trovano centinaia di lezioni basi, gratuite, trascrizioni, di tutto chiedo solo un pochino di, di pubblicità diciamo così eh, oppure se semplicemente apprezzate mettete un pollicino fa sempre bene all'umore vi auguro una buona serata e poi ci vediamo alla prossima lezione